Io credo che una nuova umanità sia già nata. Dobbiamo solo aiutarla a crescere. È nata sin da subito perché da subito ci siamo resi conto dell'importanza dell'aiuto reciproco, della solidarietà. Siamo andati a letto una sera, ci siamo svegliati al mattino dopo in questo esperimento tragico in cui però ci siamo resi conto che era normale Gioire per la guarigione di qualcuno, soffrire per la morte di qualcun altro, correre incontro ognuno per le proprie possibilità, eh, ad aiutare chi aveva bisogno, che era che qualcosa che noi avevamo disimparato a fare. Questo esperimento che ci costringe in casa a guardare dalla finestra, da, da, dal balcone, quello, quello che succede fuori, secondo me ci mette di fronte a, a tante opportunità. Una fra tutte, direi, è quella di ristabilire un nuovo rapporto con, con l'ambiente, con la terra, in cui noi siamo soltanto una delle tante specie e non la specie padrona, la specie dominante, non quelli che sfruttano e basta. E sono tante le cose che vorrei che non tornassero eh, del mondo che c'era soltanto un mese fa. Prima fra tutte, ecco, io non vorrei più vivere in una società che ha bisogno di eroi. Gli eroi che stiamo celebrando oggi io avrei preferito che non ci fossero, mentre sono contento del fatto che finalmente stiamo celebrando le competenze. Ecco, già solo questo a me, a me basterebbe per poter stilare un bilancio positivo di questo, di questo momento, al di là di tutte le tragedie che purtroppo stanno accadendo.